Amici e famiglie, tutto ciò che mi rimane, il tempo schema, chi è alla fine rimane, passano i minuti, i giorni, le settimane, sempre meno le persone di cui ti puoi fidare, FNF. È tutto ciò che mi rimane, non c'è posto per l'infame E le tipe puttane, che azioni buttate appresso a persone sbagliate Venite schivate, è giusto che veniate schifate Rischio il bene e il male, come se fossero cose separate Rischio una crisi, non le ho ancora superate Vedo maschere dorate, finte, forzate Sorridete alle mie spalle, nascondete, coltellate Il progetto non è stato portato a compimento Provavo un sentimento, era solo il risentimento Se vi basate sull'invidia e sul fallimento Essere sbagliato diventa il più grande Complimento! A volte non capisco e lo detesto, ogni dubbio viene scritto in ogni testo Family and friends, anytime because I'm feeling alone, in a moral system A volte non capisco e lo detesto, ogni dubbio viene scritto in ogni testo Family and friends, anytime because I'm feeling alone, in a moral system Family and friends a volte sono la stessa cosa, ma c'ho come sempre da persona a persona, distanza fissa prendo il treno se è fatta loro, porto in alto il verbo come fosse un'icona fede e fortuna a volte vanno a braccetto semplicemente perché si basano sullo stesso concetto una preghiera basta per far tornare la luce come quando imbocchi il tunnel ed essa si riduce distanze siderali, famiglie unite ma mai felice sangue del tuo sangue a volte visti come nemici certi altri invece in cerca come cacciatrici ti battono alle spalle e lasciano cicatrici HL l'ho creata nella distanza, nasce e cresce, è vita, non è un marchio, è la fede, è la vera amicizia. HL racchiude in un solo nome tante anime, so che ci sarà quando sarò fragile. A volte non capisco e lo detesto. Ogni dubbio viene scritto in ogni testo. Family and friends, I need time, cause I'm feeling alone. In a modern system. A volte non capisco e lo detesto Ogni dubbio viene scritto in ogni testo Family and friends I need them because I'm feeling alone In a modern system A volte non capisco e lo detesto, amicizia, amica, è sinonimo di pretesto Se hai finto lo contesto ti vesto per te, non c'è posto Ma se è vero faccio di più di ciò che posso Non sono severo, ma chiedo solo che yes, è sberta davvero. starò sincero perché ci tengo per davvero Hey child, is the family for real I want real people when I share my meal il tempo non ci divide ma ci fortifica, sono già sceso per non letto la notifica e pure se c'è una tipa che ti intriga, non c'è manco la scelta, round pride ed una figa, incido incisi, con chi è vero, è sempre con gli stessi, certe cose le capisci solo guardando i visi. Se siamo in crisi e non ci vediamo da mesi, ci becchiamo come se non ci fossimo mai divisi. A volte non capisco il rode testo, ogni dubbio viene scritto in ogni testo Family and Friends, I need damn, because them. I'm feeling alone in a modern system A volte non capisco il rode testo, ogni dubbio viene scritto in ogni testo Family and Friends, I need damn, because I'm feeling alone in a modern system